Lidia Vella contro Paola Caruso per laereo a Luca Onestini. Lidia Vella parla di Luca Onestini e dellaereo inviato all'ex all'extronista da Paola Caruso, tutto fatto per spettacolo. Come ogni settimana Lidia Vella è intervenuta telefonicamente a Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Dopo aver parlato del grande fratello Vipe della finale della prossima settimana, Lidia passa poi ai concorrenti della casa. Chi sarà secondo lei a vincere questa edizione del reality? Secondo la siciliana a contendersi la vittoria saranno Giulia Delellis e Daniele Bossari. A Ivana, Raffaello e Aida le sono molto simpatici ma… Al contrario degli altri concorrenti, non godono dello stesso appoggio del pubblico secondo lei. Come Giulia e Daniele invece anche Luca Onestini è molto apprezzato dai telespettatori, tuttavia, ammette Lidia, il ragazzo non le sta particolarmente simpatico. E sulla storia dell'aereo riguardante lui e Paola Caruso, lei avrebbe qualcosa da ridire. L'aereo di Paola Caruso a Luca Onestini? Secondo Lidia Vella è tutto poco credibile. A convincere poco Lidia sarebbero proprio le parole usate da Paola Caruso. Quest'ultima, infatti, secondo Lavella, non avrebbe mai incontrato l'extronista, quindi. Per questo motivo, parlare d'amore la fa apparire poco credibile ai suoi occhi. Paola è una donna di spettacolo ha poi aggiunto la vella che, così facendo, ha spiegato alla conduttrice la sua presa di posizione. Quel ti non ha convinto per niente Lidia e l'invito di Paola Caruso a continuare la discussione dalla D'Urso, inoltre, non avrebbe fatto altro che confermare la sua tesi. Bisogna dire però che, alla fine Lidia, prima dei saluti, si è detta pronta a ricredersi. Grande fratello VIP, Luca Onestini vincerà questa edizione?. Non è la prima volta che qualcuno parla di un possibile finale a sorpresa del grande fratello Vip. Nonostante molti diano per scontato che a giocarsi la vittoria quest'anno siano Giulia Delelisse e Daniele Bossari, il nome di Luca Onestini, quando si parla di papabili vincitori, non è la prima volta che salta fuori. Vincerà lui? Staremo a vedere.